C'è play, premi like, ci stanno le tigre online uh! Clicca e condividi uomo che non basta mai Ma Maximi <tose> che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo Ti <tose> camperò indietro la cru <tose> Devi iscriverti al canale Maximi su YouTube <tose> Se senti tutto e di più, forza fallo pure tu Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più Per tutti i miei contatti da conoscere il mio sponsor Non hai bisogno di una canta con il rango Volete Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e come vi avevo già anticipato questa è una recensione, una mia recensione personale di un mio pensiero in pratica per quanto riguarda il DLC di GTA 5 Apocalisse ragazzi è ciò che penso per quello che riguarda questo DLC come sapete sono usciti molti veicoli tra cui molti diciamo utili tra parentesi e molti inutili Allora, questa è una delle prime tre auto della leggendari motorsport che secondo me diciamo non giustifica il prezzo nel senso l'auto non vale il prezzo che, che costa a mio avviso quindi ragazzi io mh, fossi in voi non la comprerei perché ci sono auto molto più veloci di questa, di questa e quindi non la comprerei passiamo al prossimo veicolo ragazzi il prossimo veicolo che andiamo a vedere fa parte sempre della categoria leggendari motorsport e anche questa ragazzi è una un'auto di lusso diciamo chiamiamola così e anche questa secondo me non giustifica il prezzo perché in quanto a prestazioni eh, cazzi e mazzi ragazzi è inferiore a tantissime altre auto che ci sono diciamo nel listino di gta online e quindi anche quella se fossi un utente io non la comprerei ragazzi passiamo al terzo veicolo di leggendari Motorport. e andiamo a vedere questa qui ragazzi ve l'ho portata in un episodio di oggi tuning in gta online e come ho già detto può risultare bella esteticamente è una super che può risultare bella esteticamente ma non vale tutti i soldi che costa secondo me è una cagata di auto però è un mio modesto parere quindi non so se io fossi un utente comune non la comprerei però giustamente eh, io avevo i soldi ho voluto provarle un po tutte e le ho comprate poi qui eh, abbiamo anche la quarta auto che comunque eh, diciamo lascia il tempo che trova ragazzi perché eh, sono tre auto normali tra cui una elettrica e secondo me le auto elettriche su gta lasciano il tempo che trovano quindi automaticamente per me tutte le auto di leggendari motorsport sono bucciate potrei comprarle per questione estetica ma finisce lì insomma poi abbiamo le auto di San Andreas Super Audi che ragazzi a parte la Jeep che ho portato oggi che è questa qui che state vedendo poi c'è eh, diciamo sta, sta specie di auto che poi andremo a vedere. Allora la Jeep ragazzi ho fatto un, un breve diciamo eh, video sulle modifiche della jeep quindi adesso andiamo a vedere la jeep che anche essa ha un costo abbastanza elevato però eh, diciamo ha parecchie modifiche alle livree ha parecchie cosine che eh, si possono modificare ma anche per questa ragazzi eh, non giustifico il prezzo quindi se stiamo a vedere qui ci sono tantissimi prezzi che eh, sinceramente non sono inerenti all'auto in vendita nel senso che comunque non valgono l'auto è sfiziosa come, come auto la jeep vi dirò però eh, diciamo costa un pochino troppo costa veramente un pochino troppo questo è un furgoncino di merda ragazzi che quando abbassate le sospensioni è praticamente raso terra quindi se prendete un marciapiede un gradino qualunque cosa voi prendiate e rimanete inceppati e anche questo oh, ha un prezzo che secondo me è troppo elevato il DLC di adesso è mirato maggiormente a inculare i soldi agli utenti secondo me perché comunque se stiamo qui a vedere anche nei veicoli Pegasus ragazzi non è che ci sono molti veicoli eh, che valga la pena comprare cioè, eh, parliamoci chiaro. Allora sì, ci sono parecchi veicoli, per carità, però eh, parecchi sono praticamente inutili. Uno può comprarli, si sì, dice, io lo compro il veicolo perché voglio avere tutto, perché ho i soldi, voglio avere tutto e compro anche questo veicolo. Perfetto, fin qui ci sta ragazzi, perché ci sta. Però alcuni veicoli sono inutili. Allora, per esempio... Eh, la batteria missilistica chiamiamola così no? che comunque è la contraerea diciamo che è una buona spesa ragazzi per chi ha i soldi è una buona spesa se ovviamente potete fare la missione fatela e di questo parleremo anche dopo perché eh, fare le missioni comporta l'utilizzo della nuova base quindi dovreste comprare anche una base ragazzi poi che cosa abbiamo ragazzi questa, questa Jeep diciamo che secondo me fa cagare io ci ho girato tutta ieri sera e non la trovo di molta utilità sinceramente a mio avviso costa parecchio e, e diciamo non è molto utile per quanto mi riguarda quindi i veicoli che, che ci sono in questo DLC non è che sono molto molto molto eccezionali diciamo perché eh, diciamo che hanno messo sì ma hanno messo per farci spendere ragazzi non è che ci sanno cose molto soddisfacenti come dicevo quest'auto non è eh, per niente soddisfacente passiamo al prossimo veicolo ragazzi andiamo a vedere il prossimo veicolo e e continuiamo allora ragazzi quello che dico eh, ovviamente sono solamente i miei pensieri quindi non è che voi dovete prendere alla lettera quello che dico io tipo il volantus ragazzi sta bestia de aereo ma che ce famo che ce famo cioè che ce faccio ci metto a coce l'ova su, su sulle cose sulle ali perché comunque è un padellone de aereo cioè ragazzi allora già per chi è poco pratico e inguidabile il caccia Io mi vado a comprare un aereo del genere Mando ma cazzo ce devo con questo aereo Dove ce devo andare Cioè a sto punto se mi devo imparare a volare Mi impara a volare con caccia Ma non con questa bagnarola di aereo rega. Cioè a qualcosa io non so chi di voi l'ha comprato Però è qualcosa di allucinante L'elicottero, parliamo dell'elicottero Anche l'elicottero diciamo che Potrebbe avere la sua utilità Però io Preferisco il buon vecchio Buzzard, ragazzi, perché il buon vecchio Buzzard, se fa i cazzi sua, va dappertutto, è veloce e tutto il resto, anche se ci sono elicotteri più veloci. Eh, quindi, eh, comunque sia, anche quell'elicottero, secondo me, sono spese inutili. Quindi, molti di voi stanno tentando di cercare glitch, cercare di vendere auto per fare. Eh, soldi per comprare questi veicoli. Questo, questo qui sto blindato un altro veicolo. Che cazzo ci devo fare con questo veicolo? Un veicolo che ha le pompe a acqua sopra, ragazzi. Che vada a spegnere incendi, vada a spegnere, ma che mi hanno preso per pompiere cazzo santo! Cioè, io non capisco. E, e poi comunque costano molto sti veicoli. Cioè, parliamo se chiaro, regà, ma non è che noi comunque. Eh, ok noi facciamo i glitch quindi i soldi ce li ma un cristiano che compra il shark card o che comunque deve fare missioni e deve stare dietro a sti cazzo dei veicoli come questa per esempio la macchina che va sott'acqua vabbè ok me la compro e sfissio vado sott'acqua con la macchina ok perfetto quando arrivi a una certa profondità mi è successo ieri a me in live perché comunque lo sapevo la macchina si è sfornata si è rotta cioè a che cazzo mi serve vado sott'acqua a spare i missili sott'acqua che vado a cacciare lo squalo sott'acqua ma chi c'è sta sott'acqua che ci stanno altri player sott'acqua con le macchine poi per giunta e lasciamo correre, che poi comunque se vedete bene la macchina subacqua e la macchina eh, quella volante sono identiche allora passiamo al car armato questo qui ragazzi potrebbe essere un buon acquisto perché comunque è un car armato che ci vanno 4 persone c'ha il lancia granate, c'ha il cannone c'ha la torretta insomma se fai cazzi su, lancia comunque le mine di prossimità è abbastanza aggressivo io sinceramente quello lì l'ho comprato, lo aspettavo e mi piace tantissimo però ovviamente per tenere su cazzi di car armato tocca avere il, la base militare questa è la grande inculata che ci dà la roxar comunque il jetpack ragazzi parliamo del jetpack sto casermone che mi pare una, una cosa allucinante è perché è un casermone ragazzi con queste due bombole dietro ma che cazzo è? ma voi ricordate voi il jetpack di San Andreas? ok era scarno come grafica però era molto più carino meno gombrante. ma poi con jetpack in sessione ma che cazzo ce va a ammazzare l'altra gente? che è il primo missile che, che vola lo raccogliete voi? Cioè, ma no, allucinante ragazzi, allucinante. Eccola qui, questa è la macchina volante, la macchina del ritorno futuro che tutti aspettavano, uh, la Deluxe, de... ma bella di che? Allora, brutta culo in primis, a me non piace. Sordi spesi male, quando state per aria è impossibile volare, state per terra in modalità levitazione. È impossibile guidarla, mi dite voi a che cazzo serve una macchina del genere. Posso capire la ruiner, la ruiner c'era bella carina, la ruiner, perfetta. Ma qui hanno proprio cagato fuori dal basetto, regà. Hanno cagato fuori dal basetto. Poi parliamo del centro operativo questo aereo. Ma è bello, sì, no, per carità, è bello e figo fa la sua porca figura, bello, sì però per comprartelo te devi comprare la base militare diciamo la base non la base militare Te devi comprare la base che comunque so soldi ragazzi sono soldi quindi eh, comunque per mettere il caro armato dobbiamo avere la base che qui tu la devi attrezzare devi mettere questo devi mettere quello e cazzi e mazzi poi a base militare 750.000 per sparare un colpo ma che è sta cazzata ragazzi cioè parliamo se chiaro io non so che vi aspettavate voi dal dlc ma io mi aspettavo qualcosa di de più decente comunque per me questo dlc tranne qualche veicolo è un po' una merda detto questo un saluto a tutti al prossimo video